Ba, LeBron James ai Lakers nel 2018, parola di Peter Wick Continuano a susseguirsi voci e indiscrezioni sul futuro di LeBron James. Il prescelto, attualmente in forza ai Cleveland Cavaliers, avrà infatti tra pochi mesi a disposizione una player option, esercitabile nella prossima free agenti, all'interno del suo contratto triennale con la franchigia dell'Oio. Dunque, nella stagione che sta per prendere inizio, The King guadagnerà 33.2 milioni di dollari, rispetto ai 30 della scorsa, e poi sarà libero di scegliere se accettare la proposta dei Cavs per il terzo anno di contratto, a 35.6 milioni, o se accasarsi altrove, per appagare la sua fame di successi. E che i Los Angeles Lakers siano la prima opzione per un futuro di James lontano di Cleveland, è noto a tifosi e addetti ai lavori da tempo, da quando Magic Johnson, nuovo presidente esecutivo giallo-viola, ha lavorato insieme al general manager Rob Pelinca per creare spazio salariale proprio in vista della free agency del 2018. Operazione ban riuscita. Perché quest'estate i lakers si sono liberati del contratto del russo Timofei Mozgov, 48 milioni di dollari fino al 2020, spedito ai Brooklyn Nets insieme ad Angelo Russelli in cambio di Brock Lopez. Proprio Lopez è ora nell'ultimo anno del suo contratto, a 22.6 milioni di dollari. Dunque in scadenza tra pochi mesi, esattamente come l'altro nuovo arrivo di El Segundo, Kentavious Caldwell Poppe, free agenti in uscita dai Detroit Pistons, che percepirà 17.7 milioni di dollari fino a giugno. Verosimilmente, i Lakers non rinnoveranno il contratto a nessuno tra Lopez e KCP, anche perché hanno ancora sul groppone l'holding. Ingaggiato dalla precedente gestione tecnica, Jimmy Busse e Mitch Kupchak, con un contratto al cui spirare mancano addirittura tre stagioni, per un totale di 54 milioni di dollari. Numeri che servono a spiegare come la Los Angeles Gialloviola avrà tra meno di un anno lo spazio salariale necessario per ingaggiare LeBron James, descritto da fonti vicine ai Cleveland Cavaliers come deluso e irritato per la gestione recente della franchigia, in particolare per il ben servito dato dal proprietario Dan Gilbert, con cui i rapporti non sono stati diliaci, al general manager David Griffin, sostituito da Kobe Altman. Già membro del front office dell'organizzazione. Un altman che, insieme a Gilbert, ha architettato la trade che ha soddisfatto le esigenze di Kyrie Irving, spedendo a Boston la prima scelta assoluta al draft del 2011, in cambio di Isaiah Thomas, Jay Rother. Ante zizziche e soprattutto di una prima chiamata alla lotteria del 2018, via Brooklyn Nets. Proprio la pic de Nets rappresenta per Cleveland una sorta di assicurazione sulla vita, la garanzia di poter ripartire da un giocatore giovane e di prospettiva, nella speranza che Brooklyn rimanga squadra dei bassi fondi in banchi per la stagione 2017-2018. Perché il futuro di LeBron James sembra segnato? Stavolta non ci saranno questioni di cuore, in realtà mai esistite, a trattenere LB lunga in Ohio, ma solo valutazioni tecniche. A 33 anni, LeBron ha un solo obiettivo, vincere quanti più titoli in ba possibili in una fase della carriera in cui è ancora il padrone della Lega. Ecco perché a fine giugno si guarderà intorno per sondare la competitività di altre franchigie, con i hackers in pole position, secondo quanto riportato anche da un esperto di pallacanestro a stelle e strisce come Peter Wexey, giornalista ex New York Post, ora titolare di un suo blog fatto di retroscena ed esclusive. In un post pubblicato nelle ultime ore, Vecsei è stato estremamente chiaro riguardo alle nuove prospettive di Lebron, voglio chiudere pubblicamente la ribba di voci e speculazioni circa la squadra in cui giocherà James nella stagione 2018-2019. Non ci sono più congetture ed incertezze. Sono nelle condizioni di annunciare senza margine d'errore che LeBron James abbandonerà i Cleveland Cavaliers per la seconda volta nella sua carriera, per raggiungere i Lakers nel 2018. Ecco dunque l'esclusiva di Beck che si aggiunge alle indiscrezioni riguardanti Russell Westbrook e Paul George, entrambi in forza agli Oklahoma City Thunder. Il fresco MVP della Regular Season Ba, Non ha ancora rinnovato con Oct e avrà anche gli a disposizione una Player Option per uscire dal contratto con la franchigia della sua vita, lasciando sul piatto 30 milioni di dollari. Così come George, Player Option da 20 milioni. Uno dei due potrebbe essere attratto dal progetto Lakers e salutare i Thunder. Questo lo stato dell'arte sulla situazione relativa a LeBron James, pronto a raggiungere L.A. e a reclutare altri free agents. In mezzo, una stagione lunghissima, dove tante cose potrebbero cambiare.